Il 29 marzo 2017 Il Regno Unito ha ufficialmente iniziato Il processo avviato dopo la vittoria del no Al referendum per la Brexit Da quel momento in poi Alcune cose sono cambiate e altre no Una delle domande che si fanno molti italiani è questa Ma dopo la Brexit per andare a Londra ci vuole il passaporto! Cosa cambia per chi viaggia? Cerchiamo quindi di capire per bene cosa bisogna fare e quali sono i documenti per andare a Londra di cui proprio non si può fare a meno. Ma prima di tutto... siga. Per fare un viaggio a Londra dopo la Brexit ci vuole il passaporto o mi basta solo la carta d'identità? Rispondo subito dicendo che NO! non serve il passaporto dopo la Brexit, a patto che si tratti di un cittadino della UE non arriva solo da noi di Living Long the Way ma direttamente dal governo inglese che l'ha annunciato sul sito ufficiale. In descrizione trovi il link. Tuttavia la situazione è diversa per i cittadini che non provengono dall'Unione Europea e che necessitano invece di un visto se vogliono andare in Inghilterra a lavorare oppure a studiare. Il visto è necessario quindi se si ha in mente di rimanere per un periodo prolungato per scoprire come generarlo e a chi è in rivolto è stata creata un'apposita pagina sul sito del governo inglese. Ma allora, quali sono i documenti per andare a Londra? Cosa cambia per chi viaggia? Quello che basta per affrontare il viaggio è la carta d'identità. Ma è importante controllare che sia in buono stato, questo perché all'aeroporto potrebbero creare dei problemi se fosse un po' rovinata. Negli ultimi anni in molti comuni italiani inoltre è stata introdotta la carta d'identità elettronica. Questa carta d'identità a tutti gli effetti rientra negli standard europei e fa meno storcere il naso a chi la vedrà una volta arrivati nella terra della regina. Con questo non voglio dire assolutamente che se hai la carta d'identità di cartone quella convenzionale per intenderci non puoi partire o che avrai dei problemi, semplicemente all'estero sono un po' più abituati a vedere un documento di riconoscimento un po' più all'avanguardia rispetto al nostro se invece hai intenzione di rimanere a vivere in pianta stabile e lavorare a Londra bisognerà ottenere il National Insurance Number un cugino del nostro attuale codice fiscale che rappresenta giusto il passo che dovrei compiere dopo quello di trovare casa. Per richiederlo bisognerà telefonare allo 0845 600 0643 e richiedere un appuntamento. E i figli hanno bisogno del passaporto. A Londra ci vuole il passaporto anche per i figli minorenni questo già dal 26 giugno 2012 data in cui sono cambiate le norme che regolano i viaggi all'estero con i minori, infatti se fino a prima di questo giorno si potevano iscrivere sul passaporto del proprio genitore, ora invece necessitano anche i figli minori di un proprio passaporto individuale o comunque di una carta d'identità validata per andare all'estero. Spero che questo video ti sia piaciuto e che in qualche modo possa tornarti utile. Metti un mi piace e lascia un commento le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se stai guardando questo video su youtube e facci sapere se hai qualche altra domanda ovviamente su londra se possiamo essere utili siamo sempre felici di farlo ci vediamo nel prossimo video e ciao